non si è mai completamente vestiti senza profumo il profumo è mistero, magia, video tag ideato, pensato da odoriamola con Mirko il suo link è qui nell'info box andate a vedere anche il suo The King dei profumi intanto guardate il mio sigla Io non ho un profumo ho il profumo ed è questo è ovvio di Yves Saint Laurent è un profumo che uso da tantissimi tanti tanti tanti anni infatti questo è nuovo e questo è già usato usato è già... l'ho consumato un, un pochino è quasi pieno anche questo che mm, è piuttosto particolare basta uno spruzzo e sei debriata per tutta la giornata è un profumo che uso mm, in ogni occasione sia per andare a fare la spesa sia per andare a ballare sia per andare a cena eh, quando voglio un profumo particolare uso questo è un profumo che acchiappa è un profumo che piace molto agli uomini ho notato questo poi, se voglio qualcosa di più leggero, posso usare, anzi l'ho uso molto spesso, sempre la crema per il corpo, opium. anche questa dopo la doccia, dopo il bagno che faccio alla sera, eh, ancora al mattino ho il profumo di questa crema, che è una crema, mh, non so se l'avete già usata, voi donnine ma è una crema che lascia la pelle morbida e profumatissima ma ma ma se voglio qualcosa ancora un pochino di più leggero dopo la doccia ho la ho la ho la ho il bolo calco ho il bolo calco sempre della opium quindi ho la linea, ho il profumo, la crema per il corpo e il borotalco. Io senza oppium non posso mai mai uscire. Quindi scoperto il mio king dei profumi. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, di avermi seguita. Mi raccomando, seguitemi sempre, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. E soprattutto andate anche a vedere Odoriamola con Mirko, link qua sotto. Ciao e al prossimo video, ciao!